Ciao, volevo raccontarvi come ho fatto la pagina per gli RSS Feed nel mio sito. Questo è un servizio molto interessante perché permette agli utenti eh, di essere sempre informati eh, attraverso il punto e feed eh, rispetto alle notizie che vengono date dalla scuola eh, in base a una determinata categoria. Ognuno può decidere a quale categoria abbonarsi e quindi essere informato rispetto ad essa come ho fatto. La prima cosa che ho fatto è andata in impostazioni generali. Praticamente qua. Eccola qua e sono andata in permalink. Avevo già impostato una struttura personalizzata per i permalink in questo modo. E poi avevo già impostato le impostazioni aggiuntive in questo modo, base per le categorie appunto categorie, perché non mi piaceva la category che si di default, e base dei tag ho messo argomenti e ho salvato le modifiche. Sempre poi nelle impostazioni generali, in lettura, alla voce i feed visualizzano 10 elementi, ho lasciato così, e per ciascun articolo un feed che cosa mostrare, il riassunto, visto che il nostro tema ce lo permette. Quindi ogni articolo che io vado a immettere nel sito ha un articolo che lo caratterizza e che si visualizza in un page, ma questo stesso mi serve nel momento in cui l'articolo viene visualizzato come feed e ho trovato le modifiche. come vengono visualizzati i feed nel nostro sito. È una cosa abbastanza semplice. Il sito li costruisce già, basta fare questo tipo di link che li posso vedere anch'io. Categorie, slash, per esempio news, lì sotto lo vedete perché io avevo già provato, feed. Vado a quella pagina ed ecco che mi compare questa schermata. Tutti si possono abbonare a questo servizio con uno dei browser normalmente eh, usati. Ecco che ho la caratteristica, ovvero la scrittura del link ai feed. Basta cambiare per esempio la parola news in circolari che avrò il feed delle circolari e così via quindi che cosa faccio? vado in bacheca vado ad aggiungere una nuova pagina che chiamo rss2.0 scrivo tutte le notizie aggiornate sul tuo PC, per poi compilare questa pagina ho tenuto presente cosa ha fatto l'ufficio scolastico regionale, ovvero Alberto, e quindi ho creato un elenco di eh, categorie interessanti eh, rispetto per esempio all'utenza, all per cui per esempio studenti, docenti e poi notizie, per cui news e per esempio circolari. Questo perché i docenti potrebbero abbonarsi alla categoria docenti, gli studenti alla categoria studenti, a chi interessa alle news e così via. Come si fa poi il link? Si fa come sempre, per esempio oh, ho creato scusate, una lista e poi alla voce news ho semplicemente linkato il suo link e qui link alla pagina rss2 news inserisci così per tutte le altre l'ho salvato e adesso che cosa succede? devo creare il link a questa pagina dove tenendo presente quello che ha fatto l'ufficio scolastico ehm, regionale basta andare in menu andare in menu superiore Aggiungere a questo menu la pagina appena fatta, salvare il menu, ed ecco che in tutte le pagine del mio sito dovrebbe comparire in alto appunto il link alla pagina s 20 dove sostanzialmente io posso trovare eh, quello che mi serve filtrato attraverso una categoria. Come si vede dall'ufficio scolastico regionale, si può fare una breve spiegazione di che cosa sono gli RSS e poi spiegare quali sono gli RSS per categoria che noi abbiamo creato. Grazie, ciao!